Benvenuti a tutti a questo nuovo tutorial di 1, 2, 3 ricreo. Oggi voglio farvi vedere come realizzare queste simpatiche lanterne. Sono fatte con del feltro e sono semplicissimi da realizzare. Queste in bianco. Allora, per realizzare queste lanterne, abbiamo bisogno di Feltro colorato da 2 mm dovrebbe essere di diverso colore. Io ne ho rosso, blu, bianco, vedete. Delle forbici, colla a caldo naturalmente per assemblare. E un pseudo cartamodello che vi inserirò eh, il link eh, sulla descrizione. La nostra lanterna è costituita da una base e un sopra, da quattro lati, due a forma di cuore e due con la finestrella. All'interno vi è una piccola candela Sopra abbiamo ehm, il gancio per appenderla eventualmente, un cuore e un fiore, due decorazioni. In questa bianca ho fatto il fiore blu, eh, il cuore verde, un altro cuore poggiato sul, sulla base. In questa rossa invece non ho fatto il gancio in feltro ma ho messo un nastrino, il cuore è blu e il fiore bianco. All'interno abbiamo una, una, una fiamma verde. vedete Questa invece è in verde, che pensavo di non farla perché pensavo che col verde non mi piacesse, invece è venuta molto carina. La è tutta verde, piuttosto chiaro. verde All'interno c'è la candela con la fiamma rossa fiore bianco, foglie blu e cuore rosso. Allora, quindi queste sono le parti che mi servono. Un aspirare per il fiore, un cuore di decorazione, due volte il lato col cuore, due volte il lato con la finestra, una piccola fiamma, due foglie, striscia per la lanterna, una striscia per la candela e due volte le basi. Io ho ritagliato le parti che mi interessano e le riporto sul feltro. Ho dei pennarelli che eh, scrivono sulla stoffa ma si scolorisce, è come un gesso. Quindi io semplicemente vado a segnare in maniera anche abbastanza approssimativa le parti che mi servono, questo è il davanti con la finestra, che devo fare due volte. devo fare due volte il contorno, la lanterna con il cuore, quindi io vado a segnare due volte la mia base, adesso vado a ritagliare, quindi abbiamo detto due volte Io mi sono presa un po' avanti e quindi ho già ritagliato due lati e ora ritaglio gli altri due. Per ritagliare queste forme arrotondate vanno bene le forbicine, quelle delle unghie, che sono curve e hanno una bella punta per potersi infilare. Qui ricavo direttamente un cuoricino, che non userò per questa lanterna perché rosso su rosso naturalmente non si vede, però avendo fatto altre lanterne, come vedete, mi sono rimasti i cuori delle, delle altre lanterne che, posso usare, che uso come, la, come decorazione. Allora abbiamo due, adesso facciamo la seconda, finestre, lato con le finestre, abbiamo l'altro scelgo di mettere un cuore verde poi ho bisogno ho già ritagliato un un rettangolo di circa 5 cm per 2 che sarà il mio cero e con una fiamma che farò bianca tutto bianco all'interno poi ho bisogno di due foglie per l'altra decorazione la caldo se no non mi incolla e poi ho ritagliato un una spirale vedete una spirale che è di circa 5 centimetri da qui a qua ci sono circa 5 centimetri la forma non è propriamente eh, rotonda ma a me piace che vengano un po irregolari che faremo il fiore superiore e mi manca l'aggancio per, la per la lanterna, un sette otto centimetri per uno e mezzo. Bene, adesso abbiamo tutti i pezzi. Ho preso anche un piccolo ritaglio scarto di, di panno rosso che metterò al centro della candela. Allora, adesso che la, la colla a caldo si è riscaldata, metto un punto di colla a caldo sulla, sulla fiamma e ci aggiungo. po' di rosso. Ora mi aiuto col pennarello, arrotolo la, la base della candela, un po' di colla a caldo, adesso metto un punto di colla a caldo all'interno del, della mia candela e vi attacco la fiamma. La mia candela interna è pronta. Adesso facciamo il fiore che non è nient'altro che una spirale, può essere regolare ma io preferisco più irregolare possibile. Parto dall'esterno e la riavvolgo su se stessa. Un punto di colla ed è da tenere un attimo perché sennò si srotola, un attimo che si raffredda la colla. Ecco qua. E qui abbiamo il fiore. Bene, ora partiamo a incollare la nostra lanterna. Una base, metto un filo di colla nel lato stretto di una dei miei lati. Mi posiziono a circa un centimetro dal lato ecco. e il primo lato si è incollato. al secondo, tocca al cuore. La parte che è disegnata la mettiamo sempre per l'interno naturalmente. Devo fare due lati in questo caso, un lato lungo e il lato E due lati della lanterna sono pronti. Io adesso di solito incollo la candela in un altro ritaglio richiami la candela anche dall'altra parte Punto di colla. ora un altro lato al a cuore e anche il terzo l'ho fatto vedete ho incollato i quattro lati della mia lanterna all'interno si vede la fiamma soprattutto dalla parte del cuore ora con quattro punti di colla fisso il tetto. questo punto il gancio per la potete metterlo in inclinato oppure dritto rispetto a me piace inclinato un po rispetto a un lato per non la lanterna con l'appiglio ora dobbiamo solo decorarla posiziono il fiore un punto di colla e il fiore di qua metto una fogliolina lato del fiore e un'altra fogliolina ancora quest'altra metà o con un cuore bianco oppure con uno verde preferisco il bianco per, non, per dargli un po di prospettiva prendo uno di quei pezzettini che abbiamo ritagliato lo avvolgo su se stesso e gli metto un punto di colla la lanterna è terminata come vedete è molto semplice da fare ed è un simpatico presente di natale è anche bello da decorare l'albero di natale con queste lanterne Sono tutte uguali e tutte diverse, i colori naturalmente fanno, sono tutti complementari, quindi sono molto belle da vedere l'una vicina all'altra, perché ogni, ogni lanterna richiama l'altra per qualche particolare. Vedete la bianca richiama la blu per il fiore, la blu richiama la rossa per il cuore, la verde richiama per le foglie e così via. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Se è così, mettete il like e iscrivetevi al mio canale. Arrivederci alla prossima. Da 1-2-3 ricreo.